Questo esercizio ha richiesto il quoziente e il resto, quindi sono la in colonna, 15 alla terza, meno 8 alla seconda, meno 9a, più 2, diviso 3a più 2. Ci chiediamo quante volte 3a sta nel 15 alla terza, quindi la divisione viene 5a alla seconda. Ora seguiamo la moltiplicazione e chiaramente il primo termine è sempre uguale, quindi 5 per 3, 15 alla terza. Poi abbiamo 5 per 2, 10 alla seconda, meno più 10 alla seconda. E siamo alla sottrazione. 15, meno 15, 0. Meno 8, meno 10, meno 18 alla seconda. Portiamo giù meno 9a e continuiamo a chiederci quante volte il 3a sta nel meno 18 alla seconda. Ci sta meno 6a volte moltiplichiamo meno per più o meno 6 per 3 18 a per a, a alla seconda poi meno per più o meno 6 per 2 12 a Usiamo le nostre sottrazioni Dicio, meno 18 più 18 0 meno 9 più 12 più 3 a mettiamo il 2 ci chiediamo quante volte tra più 2 se le 3 a più 2 in questo caso una volta mi fuori più 3 a più 2 e la situazione risulterà 0 mi resto 0 il risultato 5 alla seconda meno 6a più 1